La nefrologia è l'indirizzo di specializzazione della medicina che si occupa della diagnosi e della cura dei reni e dei vasi sanguigni associati. Si occupa quindi della fisiologia e delle patologie del rene, studia gli squilibri dell'acqua e degli elettroliti corporei. La nefrologia assicura l'eventuale supporto all'insufficienza renale, la dialisi, o l'eventuale possibilità di un trapianto di rene. Può indirizzare il paziente verso un dietologo per gestire al meglio una patologia già in corso. Generalmente dietro consultazione del proprio medico di base, si valuta una visita specialistica presso un nefrologo in caso di Infezioni ripetitive alle vie urinarie Presenza di sangue nelle urine Malattie renali genetiche Calcoli ai reni Ridotta funzionalità dei reni Ipertensione Tra i sintomi che possono essere campanelli d'allarme su problemi ai reni ci sono Sordità o alterazioni della vista. Sangue nelle urine. Gonfiore delle palpebre e gambe. Ridotta minzione. Affaticamento e difficoltà a respirare. Prurito alla pelle. Ridotto appetito e nausea. Insonnia. Stai cercando il nefrologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it. Oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.